Oggi vediamo un altro argomento, vediamo oggi vediamo come ci si allena la paglia e perché allenandoci alla paglia si sconfigge il target panning. Il target panning si può sconfiggere allenandoci alla paglia come vediamo. Innanzitutto vediamo come organizzare una seduta alla paglia, intanto tanto per cominciare eh, alla paglia ci sono due fasi, una fase in cui si allena la tecnica e soprattutto la paglia non si tira tanto per tirare, non si tira per far ginnastica, si tira per, con degli obiettivi ben precisi. Nella prima fase si allena la tecnica e adesso la vedremo come allenare gli allineamenti, come allenare il polso, come allenare il rilascio, come allenare il muscolo dorsale. Nella seconda fase diciamo, è più eh, di carattere psicoemotivo, quindi di visualizzazione, di consapevolezza, ed è qua che entra in funzione il eh, target panic, quindi avere più consapevolezza di sé, visualizzare eh, le nostre azioni in modo del, soprattutto positivo, anzi del tutto positivo, e, e questo ci porterà... Eh, avere molta più consapevolezza di noi stessi, consapevolezza positiva, e questo farà sì che eh, l'ansia eh, verrà nel momento più opportuno soffrida. Questo è un grande, un grande passo verso eh, affinché la performance sia identica sia in allenamento che in gara. Vediamo eh, come ci alleniamo nella prima fase. Allora, intanto io alleno, per prima cosa alleno la mano dell'arco. La mano dell'arco, anche se è a dragona, la alleno guardandomi la mano e lasciando andare alla freccia il polso si deve distendere. Dopodiché, e lo faccio più volte eh, finché, non, finché non mi viene bene, finché non viene perfetto il polso. Guardo la, guardo la mano dell'arco e il polso si dirà di stella dopodiché alleno e questo diciamo eh, sulla mano dell'arco almeno 18 frecce ci si allena la paglia con almeno 18 frecce quindi tre volte da 6 tranquillamente e allena, alleno la mano dell'arco dopodiché alleno la mano della corda alleno la mano della corda concentrandomi sulla punta del gomito, sui muscoli dorsali, sugli allineamenti e la mano deve andare indietro e deve rimanere in questa posizione. Diciamo che questo deve essere l'allenamento per la tecnica. Dopodiché io le ultime 18 frecce le tiro percependo tutte insieme. Quindi tutto insieme, mano dell'arco, allineamenti, mano dell'arco, Allineamenti, muscoli dorsali, lascio Testa ferma che rimane verso il bersaglio. Questo serve moltissimo per avere consapevolezza sul, eh, sulla nostra tecnica, per affinare la nostra tecnica e portarla poi, ovviamente, eh, al bersaglio dove ci saranno altri esercizi. Però intanto, specialmente lontani dalle gare, è bene concentrare più del 50% dei propri allenamenti, almeno io faccio così, alla paglia con questo genere di esercizi. Dopodiché passo alla seconda fase, non meno importante, che mi permette di... Eh, io divido queste due fasi, divido queste due fasi perché nella prima fase è una fase più proprio accettiva, diciamo che eh, memorizzo molto... E faccio anche dei controlli su cosa sente il mio corpo, quindi una cosa molto più fisica, molto più conscia. Invece, nella seconda fase, lascio un po' tutto quello che è tecnica al subconscio, quindi agli automatismi. Come mi sono preparato prima, quindi lo so eseguire, so eseguire il mio tiro e lo lascio eh, completamente al subconscio. Sappiamo che il subconscio è la parte. Eh, No? l'inconscio dove ci sono tutte le cose più profonde che possono salire a galla e normalmente non sono delle cose e il subconscio invece è la parte più vicina al conscio e dove possiamo però inserire degli automatismi e lasciare che tutto avvenga nel modo migliore anche perché se consciamente possiamo fare una sola cosa alla volta con il nostro subconscio hai voglia quindi cosa faccio nella seconda fase? Nella seconda fase io cerco di visualizzare, visualizzarmi mentre tiro, mentre tiro perfettamente, perché nella realtà, la realtà eh, il subconscio non, non, non, mi, non mi interessa, la realtà eh, diventa quella che noi vogliamo nel nostro subconscio. Quindi io posso preparare il mio subconscio ad eseguire i automatismi nel modo migliore, senza, proprio, proprio nel modo perfetto. Quindi quando io andrò al bersaglio, io vedrò il mio tiro perfetto come viene eseguito, vado in ancoraggio e penso ancora al tiro perfetto, alle volte mi vedo anche in terza persona. Abbiamo detto che eh, alle volte mi vedo anche in terza persona, sì. questo è molto importante, il fatto di vedersi in terza persona, è opportuno farci riprendere quando noi tiriamo, quando noi siamo in forma e tiriamo bene, farci riprendere da qualche amico e poi rivederci il nostro filmato, perché i filmati che vengono effettuati servono molto a noi stessi per avere consapevolezza, consapevolezza di quello che siamo in grado di fare e che lo sappiamo fare bene e questo ci servirà servirà a costruire quell'immagine quella, quella visualizzazione che anticiperà il, il gesto eh, che ci permetterà di ottimizzare nel modo migliore il nostro tiro quindi riguardiamoci i nostri filmati i filmati fatti da noi serve molto di più guardare i nostri filmati che non guardare quelli dei campioni quindi guardiamo i nostri filmati, interiorizziamo eh, la nostra azione e poi possiamo rivederla in terza persona quando noi ci alleniamo alla paglia. E, eh, e questo ci servirà poi anche quando dovremo poi tirare in modo agonistico, in modo in gara, per, effettuare i, per fare i punti e centrare le Ci servirà moltissimo. Quindi la visualizzazione può avvenire sì per anticipare il gesto, e vedere nella nostra mente, eh, anche per una frazione di secondo, il tiro perfetto, avere quelle sensazioni di tiro perfetto, ma anche vederci in terza persona effettuare questo tiro. Effettuare questo tiro. Quando noi siamo, io lo faccio normalmente, lo faccio eh, prima di partire, prima di partire in questa, in questa posizione mi immagino il mio tiro, mh, me lo immagino molto forte. E le prime volte sarà difficile. Ma, ma ci si allena, eh? ci si allena e, e riesce, eh, riesce. Io in questo istante sto pensando al mio tiro, alle sensazioni che ho avuto, e a come mi vedo tirare una bella freccia, in, cui, in un filmato che mi sono visto. Poi farò la mia azione, tutta in modo sul coscio, tutta in modo sul coscio, e effettuerò il tiro. E a questo punto è molto importante rimanere per sentire la schiena, tutto ok, perfetto, benissimo. E questo è molto, molto, molto importante e secondo me questo sconfigge il target market perché ci dà grande, grande consapevolezza di quello che noi sappiamo fare. E questo che sappiamo fare bene alla paglia, alla fine, alla fine vi assicuro, lo porteremo anche in gara. E sarà come aver imparato bene una lezione e non vedere l'ora di essere interrogati. E questo che vogliamo ottenere dal tiro alla paglia è tutto.